Se dico questa parola, il video finisce vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su a un creatore inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti quelli che lo faranno, ok giovani ottimi ci stiamo dirigendo verso The agency per tentare la sfida di oggi che è, se dico questa parola il video finisce, sarà la quattordicesima volta che avvio un video perché non sono capace di iniziare l'intro senza dire quella parola, ma ok comunque primissima cosa vi ricordo che Oggi saremo in live alle 17 sul sito Viola Per giocare a Fortnite e tanti altri giochi col mio team, quindi se vorrete Guardarci, forse la webcam era messa male Spero di no, uh, vi lascio il link In descrizione, il primissimo link che vedete Serve per mettere il segui Al mio canale sul sito Viola In modo da restare aggiornati su quando farò la live Comunque sarà intorno alle 17, ripeto Ah, mi sono azzeccato a terra mannaggia tutto, annascia Annascia, già sta fa schifo Bello Insolito Uh, sparapende, i miei amici hanno sparapende Bello, bello, bello, sparate, sparate, sparate Ok, non è funzionato proprio Però, vabbè, bello per i miei amichetti Vabbè, all'inizio siamo circondati A parte che è stato tutto buggato Qua, in pratica non si sono caricate Le skin dei schiagnozzi, almeno non di tutti Io sto senza munizioni Pure, bella situazione Del cavolo, ok, attenzione Faccio una cosa molto particolare Vado qui, sneaky, sneaky, Mi ne la mia Pozzetta, sneaky, sneaky Oh oh oh oh oh eh vabbè te pare Pozzata 50 che viene ridotta a una dei 25 Che fastidio Blocchiamo. Blocchiamo. Oh, eh, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, diciamo che non so gestire questa cosa degli scagnozzi delle telecamere. È abbastanza triste. Speriamo in un medit. Così evito di dover aspettare i miei amici che si rifanno tutto il covolo. La, come cavolo si dice? Il, tutto lo sparaband, non so come l'ho chiamato. Vabbè, lasciamo stare. Ah, sto medit, ok. A posto, bella, frate. Sta pure uno spara-band in realtà qui, però mi faccio il medit poi mi curo un attimo con le pozze hanno pozze piccole Credo proprio di no, sinceramente Vabbè Volevano fare un reboot, sì No, bro Mi spiace, ma niente reboot Non so perché non mi ha fatto costruire Questo tipo mi elimina, lo sapevo Bravo, bravo, bravo Ti rebuttato Riprendiamoci un po' le cose che avevo lasciato Anche se credo che esatto Che i miei amici abbiano fatto i falchi proprio Cioè i sciagalli di brutto Bello Grazie amici vi voglio bene anch'io. Mo sono i nemici, ma me ne dovrei fregare per i arma scarica tanto per cambiare. Sono senza munizioni, sono senza niente. Io non so ancora come sono in vita. Cioè questo me lo devo andare a prendere col piccone. Ridicolo. Dove stai, dai? Eh, vabbè, sta pure il compagno con l'AUG. Io ho le bende. se sennò... no. Ah, ci solo spara bene. Eh, ecco qua addosso, ovviamente. Ho preso un fucile a pompa. Vabbè, un fucile a pompa a carico. Già sono in grado di muovermi almeno. Dai, è uno. E non siamo ridicoli. Dai, calmo. Eh, il mio compagno meglio ci ha lanciato le band addosso a sto tipo. Dai, check down. Facciamo vedere dov'è l'altro. Sta lì, a posto. GG per il mio team. Bella così. Ah, ok. Ci siamo aggiustati bene sto game. Cioè, almeno sto fight, altro che sto game. Atomic un quasi quasi me la prendo. Che se posso. Che altro per vedere se avevano cure. Anche se ho seri dubbi al riguardo. Ma no, forse ci sono, no, c'è la jump, giustamente. Ok. Vabbè. Ma piglio io. Guarda per questo. Razzi. Eh no. Comunque, veramente non dire la parola è folle. Io non ce la faccio più. La penso alla fine di ogni frase. Sta diventando veramente ridicolo l'ossessione che io sto avendo. Veramente. A ah, meglio mi ha spottato dei nemici. Mm. Dietro di me. Mm. Bello. Ne mm. ho paura di affacciarmi perché il fatto che non li vedo non vuol dire che non ci sono. sono lì. No, no, meglio no! Tenevo nel mirino. Perché? Se avessi aspettato un secondo, un solo secondo Posso farcela, posso farcela Dai, dai, dai No! Ma è il team intero, ok Una terra, bello Eh, mi spiace, però. Scusami, ma dovevo Non potevo permettermelo Eh, tengo tutti quanti il cecchino, vabbè Buonasera Buonasera, buonasera, buonasera questa cosa finisce male. Io ne sono consapevole. Saltra altra gente? Sì, che saltra gente! Bello! Bellissimo! Bello proprio. Ah, questa cosa finirà tantissimo male. Quanti sono? Quanti siete? Oh mio dio, altri quattro. Ci sono due team. Va bene. Quei tipi stanno. Sono tutti quanti addosso al team sbagliato. Tutti addosso al team sbagliato. Tutti addosso al team sbagliato. Non è possibile. Non è possibile. Sta un team da 4, sono tutti addosso a quello da 2, da 3. Non so che fare, siamo in una bruttissima situazione, circondati, circondati. Eh, ho eliminato quello singolo, vabbè. Eh, lo so, l'ho sbagliato, ho sbagliato, l'ho fatto apposta Cioè, non è che l'ho fatto apposta, ma era molto probabile De Gli avete levato tutto lo scudo, venitemi a curare Altrimenti dopo non ce la farete, dopo non ce la farete Dopo non ce la farete Meglia, meglia, meglia Dai, dai, con la sparabanda ce la dobbiamo fare Con la jump ce la dobbiamo fare, in qualche modo ce la dobbiamo fare Ha colpito anche un retto da buono, vabbè Doppia jump abbiamo piazzato, ottimo Bella organizzazione la nostra Andiamo, dai Non so quanto leva la jump, ma non possiamo fermarci Via. Se ci sparano in volo è finita Abbiamo lasciato Aretta e Labora da solo Probabilmente Bello Aretta e Labora mi sa che è a terra Porca miseria No Ho Una shot gannato Brutto errore Colpa mia Non avevo capito che se ne stava andando via Devo bloccare ognuno di loro che arriva Non ho intenzione di far Arrivare questa gente intatta Non mi interessa Non li farò arrivare intatti in safe Decisamente no se mi eliminate o retta la ret buora, nessuno di voi deve arrivare intatto. Tanto che mi si ricarica. Lì uh, il. Uh, lo spara e mi curo col medikit. Tanto sono pure due. Ah, vorrei andare a recuperare. Mh, ora, ma non credo ce la farò. È inutile. Sono uno spreco. Dovrei avere teoricamente tutti alle spalle Quasi quasi faccio l'upgrade di quest'arma così Almeno me la tengo un attimo più decente Tanto c'è un botto di materiale Che finirò a breve eh, se è chiaro però Capito? Almeno <ride> faccio un uso più adeguato delle mie risorse Io tengo questo spara continuamente finito Perché non sono capace di tenermi 100 di vita per più di 3 secondi Da dietro, bella per te brother Ok, quel tipo, a parte che l'ho reso white io l'ho eliminato io, poi quel tipo l'ha guardato e se l'ha eliminato, lasciando questa cosa veramente ridicola, io direi di spostarci per andare in safe, dato che non mi va di utilizzare la jump a meno che non sia necessario per scappare da qualcuno, peccato per il loot lì, quello ce lo avevamo, potevamo tranquillamente tenere, però sta un altro team? Una terra Uh Vuoi farci cadere? Ok <ride> No, non funziona così, brother Sì, sì, vai, facci cadere, vai, vai Però qua Volevo farti solo sapere che non funzionava così, sai? Non almeno a casa di ForteGamer. Stat under, share. GG. Quindi posso dirlo. Veramente bella partita, ragazzi.